Custode. Sai bene che i guardiani non dovrebbero evocarci insieme. Io... Va tutto bene, giovane guardiano. Il guerriero Mecha proteggerà il cristallo fino alla sua prossima missione. Poi nessuno non può più corromperlo e Gred ci rimarrà imprigionato dentro. Hai dimostrato di avere molto coraggio, Trek. Io ti rendo onore. Per voi il cammino è ancora molto lungo. Vi auguro buona fortuna. No! Sì! Guardiani, è fantastico essere tornato. Vi ringrazio. Aspettate, non siete un po' troppo... Sì, siamo i nuovi mini-guardiani. Potresti prestare attenzione alle mostruosità extra large che sono alle tue spalle? Abbassarmi e rotolare? Non è così che si comporta una roccia. Non possiamo fare sempre a modo nostro. Sarebbe davvero sciocco, giusto? Nessuno ti ha invitato alla cerimonia d'Arca. Trafica eh, diabolica! Distruzione! Eh. Ma è il meglio che sai fare... Arrenditi, Xator. Avok ti schiaccerà. È così che si comporta una roccia. Beh, non sempre. Ma quando decidiamo di fare qualcosa, è qualcosa di grande. Trek? Ricevuto. Tornado oh! Tornado di roccia! Ma abbiamo vinto! Congratulazioni, Icor! Saresti davvero un ottimo roccioso! Non ne sono sicuro, non far niente è davvero difficile! Sì, ma facciamolo immediatamente! Oh. Bandetto, guardiano! <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Per polverizzare! Aspetta, dove sono i Darkon? Sono dall'altra parte Ho rovinato tutto, Iroh Ho lasciato scappare un soldato con il frammento del fuoco E sono intrappolato qui Non hai rovinato tutto Hai scelto il gormita giusto invece Sali sulla mia spalle! Uh, sono felice che non mi hai attaccato, tribello Sono confuso Chi sono i cattivi? Noi siamo i buoni, vero? Roccio, abbiamo vinto? Mi sembra di dimenticare ancora qualcosa Già, nella mia testa è tutto volato uh. Uh. Roccia, è ora di andare Torak è qui uh. uh. uh. uh. uh. uh. uh. Ehi, hey, sta attento, bestioni Torak è grande e forte Grazie, Torak. Sapevo che l'avresti salvata. Trek si concentra o no? Sono confuso. Ognuno dice una cosa diversa. Trek sa. Trek, ottimo guardiano. Eh? <ride> Ci sono. Torak, adesso devi attaccare me. Cosa? No! Non farlo! Non essere sciocco! Trek è sicuro? No, non lo sono affatto. Fallo! Torak agisce. Grazie Torak Oh gormiti, Dormiti dormiti Chi mi fermerà The land Gormiti. fate Dormiti Dormiti